la revisione, così si chiama, dell'istruzione professionale, eh, parlando degli obiettivi, delle di di, di finalità, dell'identità di dell'istruzione professionale, parlando di, con esperti che hanno seguito da sempre praticamente l'evoluzione dell'istruzione professionale. Sto parlando ad esempio del professor Gentini e della professoressa Riborzi che dopo sarà con noi, arriverà fra un momento, sarà con noi. Quindi persone che hanno seguito attivamente già, eh, dal, sicuramente io ricordo a Bari nel 2010 col professor Maraschiello, quando c'era il regolamento 87 dei, dei professionali, c'era già la professoressa Ribozzi e dei tecnici allora anche, con l'88, c'era già la signora Ribozzi che tra l'altro aveva un ottimo libro che io ho fatto diventare di un manuale, diciamo, in quegli anni lì. E poi ultimamente è anche uscito un nuovo libro, sempre dal professoressa Rigozzi, con il professor Mareschiera e il professor Gentini, che tra l'altro anche il codice ne abbiamo ancora, la daremo a chi non l'ha eh, ancora avuto. Queste quattro sette e mezzi giornate. Allora, oggi richiedo il contesto, gli obiettivi, l'importanza dell'istruzione professionale. Poi io da sempre quelle che sono le caratteristiche dell'istruzione professionale, ho voluto sempre a riportare anche le altre istruzioni che secondo me, come dirò, nel mio intervento, che farò un poco il problema di una scuola per tutti, è una scuola delle competenze. Io ho questa fissa ormai dalla fine degli anni 90, quando già lavoravamo a ho preso delle viti di perressa, allora, e si lavorava già si lavorava già, di già in questa direzione. Io mi sto portando dietro un po' tutta la mia, la, la mia vita, adesso poi quest'anno... Questo, questi sono gli ultimi mesi della mia carriera dopo 40 anni di scuola eh, non è che voglio sempre tornare su questo tema però eh, è così Vado in pensione e, niente, era un modo anche per lasciare un messaggio di quello che eh, io ho cercato di veicolare in questi, in questi anni poi quello che dirò saranno, è un'ulteriore linea guida rispetto a linea guida non c'è niente di prescrittivo, di di assoluto eh, che ho guardato anche i lavori che presenterete voi, eh, è logico che ci stiamo in un mondo ancora magmatico eh, che deve ancora definirsi bene, eh, ci vorrà ancora un po' di tempo, però io spero che si vada nella direzione, nella direzione che è prevista, sia dal regolamento 92 del 2018, sia dal... dal... nel pomeriggio avremo, questo pomeriggio ci saranno tre, eh, diciamo, formatori che sono stati con noi negli ultimi anni in particolar modo il professor Malastiero, la professoressa Grosso che arriverà e il professor Zanini e affronteremo alcuni dei grossi temi che riguardano appunto la, la revisione dell'istruzione